Ciao amici della Riete, sono Cleo, astrologa per Astro Center. Vediamo un po' insieme che cosa ci riserva questo 2022. Voi arrivate da un periodo difficile, soprattutto fino alla fine del 2020, quando a causa della dissonanza di Giove e Saturno avete dovuto combattere, avete dovuto tagliare dei rami secchi oppure prendervi delle responsabilità che non vi appartenevano. Il 2021 vi ha lasciati come in un limbo, spaesati da tutti questi cambiamenti e questi tagli. Avete dovuto capire che cosa fare da grandi, come ripartire da zero. Eccoci finalmente a questo 2022, dove l'11 maggio Giove entrerà nel vostro segno, dandovi finalmente nuove opportunità e perché no, anche un po' di fortuna. Giove è il pianeta della fortuna, dell'espansione, dei viaggi, della legge e della burocrazia. Quando Giove entra nel segno è come iniziare un nuovo ciclo che dura 12 anni. Siete arrivati da qualcosa che si sta concludendo per andare verso qualcosa di nuovo che sta iniziando. I tagli degli ultimi anni sono stati fatti proprio per accogliere queste nuove opportunità che Giove sta portando. Finalmente le cose inizieranno a girare dal verso giusto qualcuno inizierà un nuovo percorso lavorativo che potrebbe addirittura portarlo a una posizione mm -hmm. di maggiore rilevanza. Nuovi obiettivi da raggiungere. Chi aspetta l'amore vedrà arrivare una persona a scaldarle il cuore, mentre chi purtroppo ha dovuto lottare in questi anni contro separazioni, divorzi o cause legali vedrà finalmente concludersi questi percorsi burocratici. Viaggi in vista! Approfittatene cari amici arietini perché potrebbero portarvi grandi novità. Niente paura perché Saturno in posizione amica nel segno dell'acquario non ostacolerà il vostro cammino verso il successo. Se invece qualcuno non vedrà realizzarsi i progetti in questo 2022 non deve spaventarsi perché comunque Giove rimarrà nel segno fino a maggio del 2020. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it.